Video. Allora, oggi siamo qua per questo nuovo video e oggi ci ritroviamo a fare un, ant un altro anti-haul Allora, se, se siete nuovi qua e non sapete cosa sia un anti-haul non avete seguito la mia rubrica di anti-haul eh, ve lo spiego brevemente gli anti-haul non sono una mia invenzione o altro eh, anzi, è stata un'invenzione di Kimberly Clark che vi lascerò il link qua sotto del suo canale eh, e aveva cominciato a fare questi anti-haul principalmente per il mondo del make-up quindi... Diciamo che eh, è stata la prima persona ad aver iniziato a fare questa rubrica sugli anti-haul proprio per parlare di quanto eh, il consumismo, soprattutto nel mondo del makeup, sia esagerato. Eh, e da lì sono partite le altre persone a fare anti-haul, a parlare di comunque cose inerenti al mondo beauty che si potrebbero evitare di comprare o di produrre direttamente. <ride> eh, L'anti-haul che faccio io eh, non è un anti-haul che riguarda il mondo del beauty, alle volte, però sono degli anti-haul del mondo del Zero Waste anche ehm, Shelby che è il suo nome di Youtube non lo so pronunciare vi lascio il link qua sotto lei fa questa rubrica dove parla di eh, solitamente lei mette più cose insieme nello stesso video eh, io solitamente preferisco farlo per argomento e mettiamola così però comunque mi piacciono moltissimo i suoi anti-haul ecco. perché principalmente con gli anti-haul ciò che io almeno cerco di fare è di ehm, farvi capire che o c'è l'alternativa a, a certi prodotti o che eh, certe cose vanno evitate a, a prescindere, mettiamola così. Um, ed è il caso di questo video: cose che vanno evitate a prescindere, <ride> uh, però comunque anche le cose che vanno evitate a prescindere hanno comunque sempre la loro alternativa, ovviamente. E oggi, come avete visto dal video, parleremo di quei siti che vengono promossi così tanto dalle influencer. E sto parlando di soprattutto il sito di uh, Shane o Sheen o whatever uh, e altri siti come Wish o Aliexpress. Uh, vi parlerò di questi siti, uno perché io sono stata una grande consumatrice di Aliexpress, vi parlerò come funzionano, cosa sono e perché vanno evitati e perché le influencer devono smetterla con questi video del cazzo. Va bene? Perfetto! Parliamo di cosa sono esattamente questi siti. Questi siti sono principalmente dei siti asiatici eh, dove, dove vendono di tutto. E quando dico di tutto, intendo veramente di tutto. Avete mai trovato tipo su Facebook o su Instagram la pubblicità di Wish o di Aliexpress dove vi fanno vedere una cosa inutile? Tipo, non vuole essere volgare perché spesso tutte le pubblicità di Wish sono molto, molto sessuali. Allora, eh, quindi trovate di tutto veramente di tutto mettete una parola in qualsiasi cosa state cercando, la troverete, la troverete assolutamente qual è il problema di questi siti? il problema di questi siti è che si trovi di tutto che è bello e li trovi a uh, a buon mercato come direbbe l'influencer uh, non è a buon mercato sono proprio dei siti cheap sono proprio dei siti cheap cheap in tutto e per tutto sia come costo, sia come qualità, sia come produzione tutto Uh, come funziona? Tu compri queste cose, uh, ti senti un poco in colpa se, compri, se spendi 10 euro e ricevi a casa 10, 10 stronzati, ti senti poco in colpa se quella cosa effettivamente fa schifo, uh, se quella cosa effettivamente dopo un mese non serve più e effettivamente dopo un mese si rompe, uh, se compri un maglione e dopo il primo lavaggio si restringe o fa schifo o la qualità veramente è terribile, ti senti meno in colpa a buttare via quella cosa. Quindi il problema di questi siti, che io non voglio neanche paragonare alla fast fashion, perché secondo me questi siti sono pure peggio della fast fashion, eh, è che... Il consumismo è pure peggio in quei casi, proprio perché le cose costano poco, tu con pochi soldi ti compri un casino di cose e quando è giunta l'ora di buttarle via, dici ah vabbè ma questa cosa l'ho pagata 2 euro! che me frega, che se ne frega, vaffanculo. Ecco, questo è il problema di quei siti, questo è il grandissimo problema. Eh, per non parlare del fatto che comunque eh, ordinate cose che non è sempre lo stesso venditore eh, e quindi L'impatto dei trasporti di questi pacchi non, ne, non voglio neanche saperlo, non voglio neanche saperlo perché so che tanti non parlano degli impatti dei trasporti, non pensano magari all'impatto che un, una cosa che voi ordinate online ha, però c'è anche quell'impatto purtroppo. E queste cose arrivano tutti dalla Cina, non è che arrivano da eh, Milano, arrivano dalla Cina. Quindi giustamente c'è un grosso impatto ambientale per quanto riguarda la spedizione di questi pacchi. Non mi metto neanche a parlare dell'impatto ambientale che ha la produzione o siccome queste cose costano così poco non oso neanche immaginare quanto sfruttamento ci sia dietro alla produzione di queste cose, um, quindi mi limiterò semplicemente a parlare di questi siti e del perché le influencer la devono smettere di promuovere questi siti come se fossero um, la scoperta dell'acqua calda. Prima di tutto vi parlo del mio caso, io ho comprato tantissimo su Aliexpress eh, Ho comprato vestiti, ho comprato cover del telefono Io a un certo punto sono arrivato ad avere 20 cover del telefono Non credo sia una cosa normale avere 20 cover del telefono Perché non mi servono 20 cover del telefono Quando ho cambiato telefono quest'anno, eh, giustamente ho comprato un altro telefono di un altro modello Tutte quelle cover che io avevo eh. Eh, Adesso in questo momento ho una sola cover No, ne ho due, scusate, ne ho due, due, ho due cover. Comprate su Etsy, pagate un po' tantino per essere delle cover, però sono delle cover fatte a mano, di gente, quindi supporti anche un, art un piccolo artigiano, mettiamola così. E quindi eh, mi ha fatto male il cuore pagare una cover 20 dollari invece di un, un dollaro che pagavo su AliExpress. Sì, però allo stesso tempo... Ho pensato, uno non mi servono tutte quelle cover che uh, AliExpress ti offre, due la qualità di AliExpress, la qualità che io ho avuto su Etsy, sono due mondi proprio diversi. Quindi ho comprato tante cover, ho comprato anche tanti vestiti, perché mh, questi ti hanno tutti questi vestiti bellini, alla moda, uh, cose che non troveresti nei negozi normali, quindi ovviamente sì, sono molto uh, come dire, sono molto um, allettanti. Eh, io per prima quando compravo era perché proprio quella cosa che trovavo là non la trovavo nei negozi, però... Raga, la qualità di quei vestiti, la qualità, la puzza che c'era ogni volta che ricevevo un, un, un articolo, um, la puzza che restava pure dopo parecchi lavaggi, la qualità, Non ritorniamo alla qualità, no, orribile, orribile. Io per fortuna non sono una persona che ha problemi che ne so con la pelle, non, ho non devo indossare solo certi capi e tutto quanto, però vi dico solo che eh, molte persone hanno avuto reazioni allergiche per via di tessuti, utilizzati da questi da questi siti uh, quindi state veramente attenti ma anzi non comprate direttamente da questi siti perché piuttosto guardate piuttosto sto per dire la bestiame ma piuttosto andate da HM piuttosto andate da HM perché sicuramente la qualità è, è, è un pochino maggiore rispetto dall'express wisheshane quindi uh, ho comprato tanto su aliexpress e cosa succede tu compri tante stronzate tipo i gioielli quei gioielli dopo due dopo due utilizzi non fanno fare schifo ma quei gioielli anche pure da H&M fanno schifo se dobbiamo fare i paragoni fanno schifo uguale, eh, ho trovato anche cose belle, non, mi sto, non sto dicendo che tutto facesse schifo però sono, eh, sono cosciente del fatto che comunque la qualità fa schifo nonostante le cose si siano mantenute abbastanza bene, io ho ancora forse due o tre capi comprati su Aliexpress che ce li ho tuttora per il fatto che si sono mantenuti molto bene nonostante i lavaggi, nonostante l'utilizzo e tutto quanto, però comunque al tatto, al tatto si sente lo schifo um, per non parlare di tutte le calze che ho comprato che si sono rotte dopo un, un, un utilizzo lasciamo stare, non voglio neanche ricordarmi. poi ovviamente vi dico Aliexpress rispetto a Wish perché ho provato a utilizzare anche Wish in quel periodo in cui compravo stronzate um, è un pochino meglio per il fatto che si vedono sempre le foto della gente che lascia review. Poi non so se adesso le cose siano cambiate, perché io una volta passato al Zero Waste, Aliexpress è stato disinstallato subito, tipo prima cosa che ho fatto è stata questa. Um, però su Wish mi ricordo che non c'erano le review quindi alle volte potevi vedere effettivamente questa cosa nelle immagini è vera o no perché vi prego quelle immagini che fanno vedere per i vestiti e soprattutto fanno ridere perché ti fanno vedere questo vestito che sembra mega qualità um, poi guardi miei video poi guardi le review sotto delle, delle persone con questo vestito effettivamente addosso uh, e non sembrano belle però tante volte ho avuto mol molte belle sorprese per carità Altre, uh, tante volte ho ricevuto delle cose che erano sempre belle AliExpress comunque funziona molto bene per quanto riguarda i resi. Uh, avevo visto qualche video di qualche influencer che promuoveva Shane, Shin, whatever. Um, però, ora che ci penso Shin, se pronunci Shin in francese significa Cina. Um, niente, quindi eh, ho, visto pro... ho visto qualche video dove dicevo: No, è perché la, re la resa dei prodotti non è sempre buona Il servizio cliente fa schifo, bla bla bla Non lo so come funziona, non l'ho mai utilizzato quel, quel sito Però per Aliexpress posso dire che eh, Ogni volta che ricevevo qualcosa mi faceva schifo Ogni volta che la cosa non arrivava in tempo Perché loro ti danno una data Entro la quale tu dovresti ricevere il prodotto Non ho mai avuto problemi a riavere i ri ri soldi indietro Pure una volta quando ho comprato una cosa Che non mi piaceva perché proprio non stava su di me nonostante io avessi preso le misure dappertutto le misure erano completamente sbagliate mi hanno ridato indietro tutti i soldi nonostante questa cosa comunque costasse parecchio tipo 40 dollari, mi hanno dato tutti i soldi indietro e la cosa me la sono pure tenuta quindi eh, certe volte eh, non ho mai avuto esperienze negative per quanto riguarda questa cosa però questo non è per dirvi che ci sono cose positive per questi siti, sto solo dicendo come funziona un po' il sito quindi eh, per me vedere uh, tutti questi video di uh, influencer che, sono, che promuovono questo sito mi sale veramente il nervoso, proprio perché come promuovono loro questa cosa? Con... Guardate che belle queste cose, qualità pazzesca, sì ok la qualità non è meglio tutto quanto, però se non volete andare da Zara e comprare una cosa da 70 dollari, da 70 euro, comprate questa. Zara e, e Shin... Onestamente, se sempre là siamo, sempre là, sempre fast fashion, sempre consumismo inutile, sempre materiale di merda, sempre sfruttamento, sempre distruzione ambientale. Quindi per me che tu mi dici che comprate su questo sito piuttosto che andare da Zara, stai comunque facendo una pubblicità di merda a delle cose di merda, fine. Poi parliamoci chiaro, il problema non sono solo le influencer americani, italiane e quel che è, ma eh, ci sono rimasta molto male quando Madeleine, Madeleine Patch, non so se si pronuncia così il suo nome, ovvero eh, Cheryl di Riverdale, se avete presente la serie tv, ha fatto una collaborazione con Sheen. Una collaborazione! E lì un influencer con il suo canale che vuole fare vedere haul di cose, vestiti e tutto quanto, vabbè posso capire insomma anche meno no? Ma tu attrice che il cash ce l'hai, che puoi fare una collaborazione che ne so con un brand più sostenibile o comunque fare una collaborazione più intelligente, perché fai questa cosa? Perché mi devi deludere così tanto? Quindi no, io so che... Queste collaborazioni non dipendono sempre dalla persona, non dipendono sempre dall'artista, non dipendono sempre... Insomma, però allo stesso tempo non... non posso credere che abbia zero voce in capitolo riguardo a una collezione con un cacchio di sito cinese, cioè non è una collaborazione con H&M che pure là non è meglio, però è una collaborazione con H&M che dici vabbè dai ma una collaborazione con Cina, proprio da poracci, da poracci e io ci sono rimasta malissimo quando hanno iniziato a promuovere questa cosa io ero tipo ok non è la prima volta che gli artisti fanno delle collaborazioni con H&M Forever 21, con Zara gna gna gna, Dolce Gabbana che, che, whatever Sono, fanno tutte schifo sullo stesso livello ma la collaborazione con Shein con Shein, con Shin cacchio che lei tipo nelle foto sembra super bella nelle foto promozionali, con questi vestiti super chic, molto anni 90 molto sullo stile di clueless e tutto quanto rimane comunque una collaborazione di merda di merda, bene, perfetto quindi vi prego, vi prego, anche se amate quest'attore, anche se amate questa influencer, anche se questi influencer vi propinano sempre dicendo: oh, Avete bisogno di questa cosa perché costa solo 10 euro. Se una cosa costa solo 10 euro, fatevi due domande del perché questa cosa effettivamente costa solo 10 euro e appunto eh, è bello come. Alcuni facciano pure dei video dove dicono: oh, ho comprato questa cosa, ho preso 15 euro e eh, insomma fa schifo. Ma cosa ti aspettavi? Che con 15 euro non ci compri manco la manica di un, um, di, di un, di un maglione sostenibile. Cioè, cosa ti aspettavi con 15 euro? Io capisco che uh, vogliate dare dei consigli su come spendere meno soldi sui vestiti e avere un bellissimo armadio, però vi. Uh, mi girano i coglioni Vi prego uh... Non guardate questi video solo per il puro piacere di vedere eh, le stronzate che comprano ma non fatevi ingannare dalla cosa che sì, sono belli, vabbè la qualità non è la migliore ma sono belli lo stesso non fatevi ingannare da queste cose ci sono tanti modi per fare shopping intelligente, ma usare questi siti non è uno di quelli capisco che sia allettante perché la cover costa 2 euro che la, il piccolo gioiello costa 2 euro che quella cosa costa 1 euro e tutto quanto capisco benissimo però ci sono le alternative, non vi servono 50 cover, non vi servono 50 anelli, non vi servono 50 paio di orecchini diversi che dopo comunque un mese di utilizzo faranno schifo, piuttosto investite su delle cose di qualità, non dico che dovete investire proprio su tutte le cose etiche, ma investite su una cosa che magari ha un po' più di qualità rispetto all'Express, che vi durerà molto di più nel tempo. Vi prego, vi scongiuro. Non date i vostri soldi, soprattutto perché spesso molti di questi influencer hanno proprio un codice sconto su questi, su questi siti. Eh, e onestamente, io sono anche andata sul sito di Shane e le cose costicchiano onestamente le cose costiche ci sono delle cose che costano tipo anche 40-50 euro tu sei tipo what uh, quindi sì, vi prego non date i vostri soldi, non ascoltate questi influencer uh, non appena vedete questi influencer fare questa grandissima pubblicità Shane o sponsorizzazione da Shane fate un unfollow unfollow, subito Allora, io, smesso di, io smetto qua di sbroccare malissimo, però pure oggi c'è un influencer che, niente, mi, mi, mi, mi ha fatto girare i coglioni. E quindi io dovevo farci questo video, per forza, avevo intenzione di fare questo video da tempo, però, sì, spero di non aver sbraitato contro tutti, però vi prego, vi prego, siate più intelligenti con i soldi che spendete, cercate di fare molto... Un uso migliore di quello che internet ci offre, eh, e non ascoltate sempre questi influencer del cacchio, vi scongiuro. Io smetto, qua il video smetto. <ride> fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se voi avete mai utilizzato questi siti e cosa ne pensate, perché sono curiosa dell'esperienza tua. Come ho detto, io ho già utilizzato Aliexpress, E mi pento tantissimo. In questo momento sto pensando a tutte le cose che ho comprato su quel sito e sono tipo mm, aiuto. <ride> Quindi, mi aiuto! Quindi vi prego. Mi prego, siate più intelligenti di me, non fatemi stessi errori. Noi ci vediamo alla prossima volta, ciao!